Anche questa settimana ha una ricca programmazione e vi voglio parlare di due appuntamenti in particolare. Abbiamo martedì alle ore 22 per la rubrica Attenti a quei tre, un'intervista molto interessante. Avremo ospite Riccardo Gonzales dal Perù, un contattista straordinario che è in contatto con alieni, gli abitanti del pianeta Apo. E avremo con lui un'interessantissima eh, intervista perché ci racconterà dei suoi contatti da quando era bambino a quello che sta accadendo oggi, a quello che dal Penetapu sta arrivando come informazioni e giovedì finalmente arriva il video sulla luna abbiamo parlato più volte l'ho proposto un po' di tempo fa e per le 5.000 iscrizioni sul canale youtube Vincenzo D'Amato Ipnologo eh, vogliamo lanciare questo video quindi giovedì alle 21 avrete questo video in eh, programmazione in Premiere su youtube Vincenzo D'Amato Ipnologo due appuntamenti interessanti ma ci sarà tantissima altra informazione questi due in particolare alla settimana prossima.